Salve comunità e bentornati su un canale di ruolo. Io sono Giacomo e oggi torno a fare dei video. Yeeeeh, vai! Oh torno a fare dei video perché ne sentivo il bisogno, perché era il momento per me, l'ho proprio sentita come una cosa da fare e... Perché c'è un progetto che io volevo fare da un anno E l'anno scorso non sono riuscito a fare E quest'anno ho detto Vabbè ma facciamola pazzia Facciamola questa cosa E adesso ve ne parlo Ed è il, quello su cui riguarda questo video Vi faccio solo una premessa Come vedete non sono nel mio setting Nel setting originale di un canale di ruolo Sono in Germania nella mia cameretta Quindi le luci sono venute come ho potuto fare Ho fatto il possibile Il setting ho fatto il possibile di nuovo Se sì, avete consigli io sono felicissimo di ascoltarli la webcam eh, non è più la, la fantastica camera di Damiano ma è una webcam normalissima per fortuna ho questo tonor che Gian eh, mi ha prestato e che mi sono portato anche in previsione di questa possibilità cominciamo, il momento è giusto uh, il setting è un po' così per un format che è un po' così che vuole essere... E quindi cominciamo con un setting che è un po così per un format che è un po così che per me è più importante fare che fare bene che tra l'altro è l'esatto contrario di quello che faccio normalmente però ci sta va bene è così è natale e proprio perché è natale facciamo il calendario d'avvento dei mostri l'idea è questa fare tanti video in cui si tratta ogni volta un mostro diverso. Tutti i mostri sono a tema natalizio o quantomeno sono pensati per poter essere implementati in un'avventura di Natale eh, o in un'avventura pre-natale, come vi pare? Cioè, sono, cercheremo di fare delle cose, cercherò di fare delle cose comunque belline, fra virgolette, cercherò di fare delle cose belline, quindi spero che potrete comunque anche implementarli in altre avventure, volendo, o quantomeno le idee. Ad ogni modo, i video saranno strutturati così. Ci sarà una parte di, di storia, mh, cioè di descrizione del mostro, magari da, di è originaria, un po, po', un po' di lore del mito e del mostro. E nella seconda parte, invece, il tentativo di darvi degli spunti concreti. Per inserire il mostro in un'avventura, cioè delle cose leggermente pre-buildate, eh, perché io non sono un game designer, non sono neanche un master, sono solo un giocatore, ma delle cose leggermente pre-buildate che voi potete prendere come base... Per inserirlo già nel, nel, nelle vostre avventure E avere magari una parte già fatta Per chi sa, dubito che sarà così difficile implementare, utilizzare O usare anche solo come spunto o come esempio Se non volete usatelo come esempio negativo Come un mostro non andrebbe mai fatto Io lo accetto, anzi fatemelo sapere Cosa ci sarà tra gli spunti? Gli spunti saranno o uno spunto mh, su un territorio Cioè su una mappa, un, un luogo in cui può avvenire lo scontro con questo, con questo mostro, una boss fight, fra virgolette. E per le boss fight mi terrò molto attaccato o cercherò di tenermi quantomeno molto attaccato al video che vi lascio qua in descrizione: che è un video di Matt Colville in cui lui parla di action oriented monsters e quindi mostri che, di cui non faremo la scheda perché siete capaci di gestirvi i vostri numeri da soli, uno due, questa rubrica non, non è pensata per stare dentro un, un sistema io darò delle idee e poi se voi riuscite a, a tradurle nei vostri numeri, bellissimo sono, sono fiducioso che riuscirete a farlo per il sistema in cui giocate normalmente quindi saranno dei mostri che fanno delle cose, diciamola così eh, la terza possibilità, anche per dare a, a me un po' di agio, sono uno spunto di trama Non so, non so come verrà, sto facendo tutto al momento, siamo al 27, 11, E ho un video pronto e un video da fare uh, Di cui ho già il mostro, la, la lista dei mostri ce l'ho già uh, Però mh, no, non ho scritto i video Sarà dura, ci saranno, non ci saranno 24 video perché appunto sono i 27 e 11 e non ce la posso fare, però eh, cercherò di farne 14 13 14 una volta ogni due giorni. Penso che ci sia sufficiente materiale per un inizio e per fare un regalo di Natale alla community, a chi, a chi vuole ascoltare e vedere. Io vi ringrazio, questo video è già troppo lungo, mi rendo conto, cercherò di stare molto più, eh, più, più, più, più stretto eh, negli altri video, ci vediamo il primo, eh, vi... fatemi sapere eh, se vi piace, non tanto per niente ma perché ehm, è una maratona e mi farebbe molto piacere correrla con voi, ecco e quindi se ci siete io sono più felice. Lo faccio comunque, eh? la coro comunque, però mm, sono, sono sicuramente molto più contento. E tra l'altro sotto i video chi conosce, chissà, chi ha del materiale, chi si, si homebuilda le cose, eh, può metterlo sotto nei, nei commenti, perché così creiamo una pool di materiale a cui attingere per tutte le vostre avventure natalizie e non. Io vi ringrazio tutti, tutte, vi saluto e buon avvento a tutti.